Passo bene a tutti voi nella gioia e nell'amore. Questa sera ascolteremo alcuni pensieri su Maria e la divina provvidenza. C'è una verità che non dobbiamo mai dimenticare ed è questa. Dio ha cura e provvidenza di tutte le cose create e le, conserve, le conserva e le dirige tutte a proprio fine con sapienza, bontà e giustizia infinita come troviamo scritto nel Catechismo di San Biotesimo. Non c'è dubbio anche perché è una verità che poggia sulle parole del Vangelo praticate da Fio. Sono parole che avevo già sentito anche se non avevo porto tutta la loro importanza. È un passo su cui bisogna meditare i santi, oltre a meditare queste espressioni, le hanno sperimentate nella loro vita. Basti pensare soltanto a San Giuseppe Cottolenco, con la sua fiducia in la divina previdenza. Ha realizzato opere grandiose, che ancora oggi destano ammirazione anche tra gli increduli. Quali sono queste, questi passi? Non affannatevi, dunque. Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Tutte queste cose si preoccupano i pagani, il Padre vostro, celeste. Infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate primi il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ascoltiamo anche il beato Egidio di Assisi che ci dice, miglior cosa io ritengo è conservare i doni di Dio che acquistarne. Chi sa acquistare e non sa riporre mai arricchirà, ma saper riporre e non saper acquistare non è gran cosa. L'uomo domanda doni ad a Dio senza misura e senza fine, ma per suo conto vuole servirlo destinando e a termine. Chi vuole invece essere amato, retribuito, deve servire e amare senza fine e senza misura. Preghiamo. O oh Maria, tu che in tutta la tua vita ti sei abbandonata sempre fiduciosamente alla divina provvidenza, ottieni anche a noi il dono di confidare sempre nel Signore misericordioso e provito, in modo da poter camminare serenamente verso la casa del Padre e superare tutte le difficoltà che incontriamo sul nostro cammino. Amen.